Molte volte mi viene posta una domanda riguardo gli orologi. Come è possibile vendere un orologio di marca? Se andare in un compro oro o no. Se l'orologio è d'oro, vale l'oro o vale un prezzo maggiore perché è un orologio di marca? L'argomento sarebbe molto vasto, però per farla breve possiamo riassumerla in questo modo. Esistono due valori del tuo orologio, un valore oggettivo e un valore commerciale. Il valore oggettivo è quanto vale quell'orologio. Ha un prezzo, è stato acquistato una certa cifra, presumibilmente ne vale un'altra, perché è usato, ma comunque ha un prezzo che può essere il 20, il 30, il 40% in meno del prezzo da listino del nuovo. Esiste poi invece un valore reale, che è il valore di quanto il mercato è disposto a riconoscere al tuo orologio. Quindi ci sono degli orologi che nonostante tu hai pagato 5.000 euro. Oggi sul mercato valgono solo l'oro che lo compongono, perché l'hai pagato tanto in quanto è oro, ma in realtà nel mercato degli orologi usati non c'è una domanda per quell'orologio, non c'è richiesta. Nessuno vuole comprare loro quel tipo di orologio e quindi sul mercato non vale assolutamente nulla. Ci sono altri tipi di orologi invece che mantengono molto bene il prezzo. Parliamo ad esempio dei Rolex. Un Rolex ha moltissimo mercato. Perché nel mondo dell'usato ci sono moltissime persone che richiedono un Rolex usato. Quindi il prezzo di quell'orologio non crollerà tantissimo e sarà facile per te rivenderlo. Quindi cosa fare con il tuo orologio? Eh, è abbastanza semplice. Se è una marca eh, che ha molto mercato nel, nell'usato, puoi tentare di venderlo, anzi devi tentare di venderlo come orologio. Parliamo di Rolex, EBC, Omega, Bon Mercier... Questi sono alcuni dei marchi che hanno sempre mercato. Se invece il tuo orologio ha cinturino in oro, cassa in oro, è di una marca purtroppo che non ha mercato, parliamo ad esempio anche di Cartier, sono pochi gli orologi Cartier che nell'usato hanno davvero mercato. In quel caso purtroppo vale il metallo che lo compone, nulla di più. Come farà a scoprirlo? puoi utilizzare innanzitutto il sito di riferimento di tutti gli operatori di settore che lavorano con gli orologi, che è Crono24. Puoi fare un giro su questo sito e vedere se ci sono altre inserzioni simili al tuo orologio. Quindi se altre persone con un orologio come il tuo lo stanno mettendo in vendita e a che prezzo. E, e vedere in quel caso se comunque c'è movimento o meno. Ti consiglio poi di fare un giro da professionisti del settore, e far vedere il tuo orologio per farti fare una stima. Se da due o tre operatori del settore riceverai sempre la stessa risposta, ossia che il tuo orologio purtroppo non ha mercato nel mondo dell'usato, purtroppo dovrai rassegnarti e non, non ci sarà nulla da fare. In questo momento, magari tra dieci anni diventerà un vintage e qualcuno lo vorrà, però in questo momento il tuo orologio non è vendibile, al prezzo che ovviamente varrebbe la pena venderlo. Poi, ovviamente, è sempre una questione di compromessi. Se sei disposto a scendere tantissimo sul prezzo, magari troverai qualcuno che 2 300 euro per il tuo orologio li dà, ma capiamo bene che sarebbe una follia. Quindi in quel caso l'unica cosa è o aspettare, o se l'orologio è in oro, con la cassa in oro, il cinturino in oro, venderlo in un compro oro, farsi smontare i movimenti, quindi conservarli e vendere solo la parte in oro. Quindi, il consiglio definitivo è Fai un giro su Chrono 24 per vedere se ci sono altri orologi come il tuo in vendita e a che prezzo, e ascolta due o tre, almeno due o tre, operatori del settore per farti fare una stima e una valutazione e farti dare un'opinione sul tuo orologio in modo da metterla a confronto. Ricordati di iscriverti al canale YouTube di Oroetic, così potrai rimanere aggiornato su tutti i prossimi video che pubblicherò, e visita il sito www.venderorousato.com, che è il blog di riferimento del settore per quanto riguarda la compravendita di oro e argento. A presto e alla prossima!